C'è una nuova applicazione maledetta, come vedete è Talking Angela, però è la sua versione cattiva. Si dice che è stata avvistata viaggiare in giro per le strade di notte, quindi adesso cerco di capire quali sono i suoi segreti giocandoci. Talking Angela, mi senti per caso? Talking Angela, mi senti per caso? No, non parlare più, ti prego, basta, no, stai, no, no, no, non farlo, non no, ascoltarmi. No, no, no, brutto, brutto, brutto, chiudiamo prima che si arrabbi Ok, ti laverò con questo calzino usato, non ti preoccupare, nel senso, va comunque bene, no? Allora, c'è bisogno di un po' di cibino Lei non si sfama con i ragno, visto, quindi direi di dargli da mangiare questo Perfetto E praticamente qui in questo posto, a parte il topo sopra il frigorifero Ci sono queste cose qua, c'è il veleno e c'è il veleno 2, che è questo ancora più potente Voglio capire qual è il segreto che si nasconde dietro questi veleni. Perché in Talking Juan, se vi ricordate, se gli davamo tante volte il veleno, succedeva qualcosa di brutto. Ecco, dobbiamo capire se anche in Talking Angela succede la stessa cosa. Quindi noi abbiamo bisogno, ovviamente, di giocare per avere molti soldi. C'è una musica orribile, ok, però... Ma perché lagga scusami? Cioè manco fosse il gioco di Ubisoft AAA nuovo Ma sono bravissima No ti prego non cadere Allora io a questo gioco sono diventato abbastanza bravo Perché ci ho giocato leggermente Ah salta <ride> Ho paura che se muoio troppe volte Poi Talking Angela si arrabbia e mi uccide Perché lei ha un po' il vizio di uccidere Persone soprattutto per strada perché vi ricordate Come ho detto è stata avvistata Però io queste storie di avvistamento Le leggo da qualche parte raga Però io non so se sono vere oppure no Cioè prendetele come delle leggende capite Perfetto ora ho i soldi Aspetta prima devo, devo farvi vedere Come dorme perché raga questa è assurda Guardate Cioè io non le sto facendo Guardate è completamente fuori di testa ma che gatta è? Non è normale, non è una gatta prima di tutto E mi raccomando, se mai avete, se mai comprate una gatta così dal gattaio Riportatela indietro, perché secondo me potrebbe essere che vi uccide durante il sonno Io ve l'ho detto, poi fate come vuole Cosa dobbiamo fare? Devo prendere questo Raga ho paura Sto aspettando il veleno, e eh, vabbè dai prendilo, mangia, Forse devo riavviare No Vai via Che no no, no raga Raga che cos'è Annullo qualsiasi maledizione E interagisco positivamente Che cos'è Ok adesso sta dormendo Scusate io non sto capendo Ma che caspita è Lo sapevo che aveva qualcosa Che non andava Questa gatta del cavolo Ora forse la sto lavando Perché non si vede capite È tutta quanta oscura E maledetta Allora um, se, Spero che non sia vera la, la cosa che insomma È stata trovata nella vita reale Io spero proprio che non sia vera Ah Ho capito quello che si può fare è ucciderla oppure prendere un happily a year after. Vabbè, io direi di prenderci altri soldi, così almeno sapete cosa, così almeno possiamo prendere eh, altri veleni, altre cose per ucciderla ancora di più. Comunque si scopre che alla fine noi siamo i cattivi, non so se ci avete mai fatto caso, perché siamo noi che gli diamo tutte queste pozioni cattive a sti tizi, no? Cioè loro magari sono bruttini, ma non per questo vuol dire che dobbiamo ucciderli, eppure noi lo facciamo. Vabbè um, Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente Dicevo Vi voglio far vedere tutti i giochetti che ci sono qui Però se non Non, non riesco Ok Salta Salta Salta mm! Vabbè questo gioco devo dire è carino però è un po' nervosito Cioè mi, mi fai nervosire Ecco annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente Scusate che ho bisogno di dirlo perché sennò potrebbe essere che mi uccida Cioè arrivi qui e mi uccida Quindi no siccome non voglio essere ucciso ancora um, Stars Destroyer Ok praticamente qua devo distruggere le stelle mi dice Beh devo dire che questo giochetto è abbastanza divertente e simpatico Voglio continuare a giocare Guardate quanto sono bravo avete visto eh, non, di solito non sono così bravo ai giochi Sì, comunque l'avevo chiamato Talking Angela Non è Talking Angela, è Talking Maria, sto gioco Aiuto! Bisogna stare anche attenti, eh, perché va bene che io parlo tanto Ma poi chi parla non prende pesci come si... non, so, non so se esiste questo detto, però ehm, Aiuto! No! Potevo morire Ma per fortuna ho i super laser della mia astronave Dammi qua! Ok, perfetto, questo è un blow up Cioè, un, un coso, vabbè Ok, ok, C ce la stiamo facendo. Ok, raga, tranquilli Oh, ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo preso uno super forte. Vediamo, vai, vai. Più, più, più, più, più, più. Secondo me, io preferivo l'altro, comunque, non per dire, ma. Secondo me l'altro era meglio Ma non importa Perché adesso ce la possiamo fare Cioè possiamo riuscire a distruggere tutti questi tizi che arrivano qua Mamma mia che brutto Oddio Ok però per fortuna sono ho vinto Sono vinto Io sono, mi chiamo proprio vinto Oh eh, però qua attenzione Ah ok perfetto ne ho preso un altro Sto diventando super forte con questa astronave raga scusatemi Ok che doveva essere un gioco horror però Cioè adesso guadagnerò anche un sacco di soldini probabilmente con questa mm. Astronave del cavolo Così posso comprare tutti quei veleni e Quando li compro Posso vedere quali sono i segreti di Talking Angel. Ah, aiuto, però attenzione, perché qua se parlo e muoio va male, no? Cioè devo, devo vivere per poter vedere cosa c'è qua. Dai, devo capire i misteri. Su, datemi questi soldi. Oh, adesso fa anche la bomba, tipo. Ah, qua è pericoloso, però eh. Come avevo presupposto, ho preso un bel po' di soldi. Cosa prendiamo? Prendiamo questo. Devo andare qua e dargli questo. Prego. Oh mio dio, oh mio dio, che brutta cosa. Vabbè, allora andiamo a fare il bagnetto. No, devo riavviare il gioco, mi sa. Quello che posso fare è adesso prendere questa e vedere che cosa succede invece con quest'altra pozione. Tieni, adesso sei... Oh mio dio, ragazzi! Ok, si è rivivita. Cioè, nel senso, adesso è viva. Ora... Ho i soldi per comprare l'altra pozzoncina E eh, l'ho già fatto Adesso chissà che cosa succederà Solo il tempo ce lo dirà Perché adesso sto per dargli la pozioncina. Ti prego non, non uccidermi Oh mio dio E se fosse stata vista anche questa mano nella realtà Ma poi che cos'era? Era tipo un demone che usciva da... Ok, devo capire subito riavviando il gioco Ok, allora, praticamente Talking Maria è ancora abbastanza innervosita, come prima in effetti. Però, non è che sia cambiato molto, se posso dirla mia. C'è di nuovo buio, però. Hmm, devo continuare a giocare a sto gioco del cavolo. Perché l'unico modo in cui io posso prendere i soldi Anche perché ormai sono diventato un bravissimo in questo mm. Così posso prendere Oddio <ride> Appena detto Così posso prendere i soldi E praticamente prendendo questi soldi Posso capire Cioè. Cosa succede se do due volte invece la pozione di morte a Talking Maria Bene Direi che ora abbiamo abbastanza soldi per fare tutto Mi ha guardato molto male Quindi direi di prenderne due di queste Così almeno ce ne abbiamo per forza Allora vediamo cosa succede se gliene do una E poi vediamo cosa succede se gliene do un'altra Ok gliel'ho data per la seconda volta No non è successo niente Chissà se ci sono altri misteri Ovviamente farò altri video su questa applicazione se ne troverò altri Speriamo di non incontrarla però nella vita reale Infatti annullate qualsiasi maledizione e interagite positivamente iscrivendovi al canale e lasciando like